Salve! Siccome avevo intenzione di fare qualcosa di un pochino più dinamico. dinamico, ecco, dato che sto facendo cose troppo statiche, le faccio in camera mia, o le faccio nella mia casa a cadere. Eh, si è spento tutto, avevo in mente di cambiare un po' location. E niente, praticamente abbiamo visto da poco X-Men Dark Phoenix, un film che è stato molto apprezzato. Sì, da noi. Da noi. <ride> Invece vedo che molti dei nostri colleghi youtuber diciamo, non hanno apprezzato molto il film. Questa idea. Magnifico. Parleremo adesso delle nostre impressioni... A caldo. A caldo in merito al film. A proposito, ovviamente vi presento la persona con cui sono andato a vedere il film. Questo come molti altri. Perfetto, vi presento Giacomo. Allora, partendo dal presupposto che molte delle cose che si dicono a caldo possono essere sbagliate possono essere anche, diciamo, riprese da altre gente e confutate. Io dal mio punto di vista ho trovato molto apprezzabile questo film Non mi ritengo un esperto Né di film, né di regia Ma neanche io Ho iniziato a studiare cinema da tipo due anni, voglio dire Ma parto dal presupposto che Allora, dire che questo film può avere incongruenze Può avere scelte re stilistiche, registiche che non piacciono È una cosa Dire che non c'entra niente con gli X-Men E dire che magari è sbagliato che sia uscito perché molti l'hanno anche detto credo sia un errore perché comunque come film secondo me dal mio punto di vista merita molto Onestamente non capisco per quale motivo la gente si sia messa a lamentarsi Della continuity nei in un film di X-Men Cioè ragazzi lamentarsi della continuity di un film Soprattutto che si tratta di X-Men È come sparare alla croce rossa Basta ricordare anche X-Men l'inizio, Che c'è un'incongruenza con l'inizio di X-Men conflitto finale O possiamo parlare anche di molte anche incongruenze Eppure giorni di un futuro passato Che è stato uno dei migliori film basato su X-Men Presenta comunque delle incongruenze con i film precedenti diciamo che allora i film che hanno un buon filone diciamo di continuità al mio punto di vista sono i primi tre che uno con l'altro riescono ancora a susseguirsi il resto dei film degli X-Men che sia bello che sia brutto perché i gusti sono gusti a molti, può piacere a molti no. Diciamo che con i primi tre nessuno ha molto a che vedere. Adesso faccio un piccolo spoiler. Per chi si ricorda, in conflitto finale eh, vedevamo i, i genitori di Jean vivi. Invece qua i genitori di Jean sono morti. Li vediamo all'inizio del film morire. E molti dicono, eh allora è un'incongruenza. Peccato solo per una cosa. Il film è ambientato nel 75. Questa scena, voglio dire, è ambientata nel 75. Poi il resto del film è ambientato nel 1992. E quindi la scena che vediamo è ambientata nel 75 È ambientata dopo che c'è stato il salto temporale Dopo che c'è stato il cambiamento temporale Dopo che Wolverine, in giorni di un futuro passato Ha viaggiato nel tempo Quindi già di per sé quando una persona viaggia indietro nel tempo Automaticamente modifica, modifica appunto il tempo in cui ha viaggiato Noi però E tutto il suo futuro Facciamo una cosa Mettiamo caso... Uh, Togliamo la continuity, prendiamo il film come se fosse un film a sé stante A te è piaciuto? Certo, molto a non me dico certo, partendo dal presupposto che mi dà piacere. Ok. Io poi vorrei riaggiungere a parte il fatto della timeline, essendo che non mi ricordo di aver letto nessuna parte che i registi e tutti coloro che hanno lavorato hanno specificato questa cosa. Ma potrebbe benissimo prendere i primi tre film come film appartenenti a un'altra linea temporale, a ah, un universo a sé stante. Quindi va bene dire che magari con giorni in futuro passato può esserci qualche, qualche dissonanza, E qualcosa che non quadra. E ci, e ci sta tutto, perché ognuno è libero a avere i dubbi. Ma paragonare le prime tre film secondo me è molto sbagliato. Allora gli attori ti sono piaciuti eh. nei loro ruoli? Tipo la Turner che ha fatto Gin? Sì, mi sono piaciuti molto. L'unica pecca è... Non dico a quanto riguarda gli attori Ma bensì Alla voce di Tempesta Ma questa è soltanto la localizzazione italiana Che con il doppiaggio Esattamente Non so, la doppiatrice Che ha fatto Tempesta Non so perché, è presente quei videogiochi scrausi In cui c'erano Diciamo la teppista di turno uh -huh. Aveva quella voce Non so perché, una voce che avrei dato una teppista E non mi è piaciuta per niente anche Michael Fastband e Mecavoy Nei ruoli di Magneto e Professor X mi uh, Mecavoy ormai non ci posso fare niente Dovunque lo vedo Me lo immagino che cominci a parlare come una donna dopo aver spinto Split Non ci posso fare niente Poi mi piace che abbiano dato più spazio Allora rispetto al conflitto finale Mi piace che abbiano dato molto più spazio al personaggio di Jean, Anche i suoi poteri Hanno riadattato un pochino la cosa magari Diciamo Anche se eh, hanno magari un po' ripreso qualcosa nei fumetti Anche se alla fine il fumetto è una cosa e il film Beccia. è un'altra E quindi dobbiamo prendere le due cose Dobbiamo vederle come due cose diverse Assolutamente E c'è da dire e... una cosa Mi è piaciuto moltissimo il fatto che Sì C'erano Diciamo i villains I nemici mm. Ma il fatto della dualità Che Jin è Sia diciamo la minaccia mm. Che poi la salvatrice Sì Ed è quella la cosa Ormai abituati noi a vedere In un film degli X-Men Il cattivo Sì ma a parte il fatto che In tutti, quasi in tutti i film della Marvel Anche nei X-Men a volte Diciamo che i cattivi non hanno magari quel carisma che ti attira, fatta eccezione per Thanos so, è stata un'eccezione sempre nei film, negli in, in infiniti, War in Endgame e per tutta la saga dell'infinito. E' una cosa di X-Men forse, di Dark Phoenix, che non mi è piaciuta è il cattivo, che poi il cattivo sembra una cosa, una roba tipo Skrull, sembrano gli Skrull ma con dei eh, poteri come la Super Forza o addirittura eh, la telecinesi, cioè, per e, per ed la è, è l'unico, c'è cioè, con... Cioè non l'ho capita neanche, non c'è neanche un minimo di approfondimento ecco, questo... ecco, una cosa che non mi è piaciuta magari del film mm. Che non c'è un minimo approfondimento per quanto riguarda la razza aliena che è presente E eh, ma questo penso sia dovuto al fatto del tempo No, eh, sorry, mi fai tutto lo spiegone di co cos'è quella forza che ha assorbito Gin. Mi spieghi praticamente che ha distrutto il loro pianeta e quant'altro E non mi fai un minimo di approfondimento per quanto riguarda questa specie Perché a un certo punto Noi vediamo Che, che hanno dei poteri diciamo. ah, no, Ma non tutti ci sono... Allora la maggior parte degli alieni Tutti hanno Mutano dei poteri... forma no, oltre a muta... no Mutano tutti forma Mutano tutti forma e sono super forti C'è solo una tizia Che ha tipo dei poteri telecinetici Com'è possibile? Non... Sono l'unica che si vede lei utilizzare questi poteri incredibili Non sappiamo se perché è il capo Perché magari Magari c'hanno gli altri non li usano, perché non li usano? Boh, tipo non, che non magari c'è una differenza di razza. No, non cioè... gli va di, di usarli. Magari. No, no, non ha senso <ride> cosa. Magari eh, c'è una sorta di. Gerarchia! Gerarchia. Io ancora devo capire benissimo come mai non sia così tanto piaciuto. Addirittura alcune. molte persone l'hanno. hanno.. hanno no, tipo, ma addirittura l'hanno considerato peggiore di Apocalypse. Onestamente io non mi sono annoiato. No. Non mi sono minimamente annoiato se devo essere sincero. Il film è molto godibile. Ci saranno alcuni incongruenze o quant'altro, ma che ti vuoi aspettare da un film di supereroi, ragazzi? Onestamente parlando. Poi va bene, è giusto che comunque sia ci possono essere anche delle cazzate che non stanno né in cielo né in terra, neanche per un film sui supereroi, neanche in un film action, neanche in un film di fantascienza. Va benissimo, è vero. Però qui se devo essere anche sincero. Perché, non si ho parla... notato niente. Di così No, niente no. che lo renda inguardabile. Poi Quindi, ragazzi, non dimenticatevi palmerone non è perché senza cappello è semplicemente perché in macchina non gli entrava. Va bene. Se l'era portato. Va Giustamente. Va bene, ora lo indosso alla fine però non riusciva a guidare con il cappello, praticamente mi distraeva troppo e poi fa caldo. Quindi, ragazzi, niente. mi col cappello sulla macchina. Questa era la nostra opinione diciamo un po' a caldo di Dark Phoenix che lo possiamo considerare migliore di conflitto finale? è Meglio di conflitto finale, almeno per me. È meglio di conflitto per finale. Noi è meglio di conflitto per noi finale. è meglio di conflitto finale. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Se vi piace che io porti questo tipo di video, fatemelo sapere sotto nei commenti. E scusate se guardiamo in camera, ma siccome la videocamera è mia, ho paura che cada e si rompa. E niente, speriamo che sia più o meno venuto bene questo video. Non abbiamo idea perché è la prima volta che porto così. Va bene, arrivederci.